Benvenuta Buonasera a tutti, grazie, buonasera Buonasera Assessore, allora partiamo subito un po' insomma con delle così considerazioni diciamo una domanda su questo progetto avevo anticipato nel nostro cappello introduttivo della puntata eh, che ci sono molti progetti eh, riguardo a questa funivia definita poi dai francesi teleferiche urbano o anche invece dagli inglesi un po' come funivia gondola eh, che anche invece a Roma potrebbe, potrebbe sorgere. Questo, questo progetto per, per quanto riguarda potrebbe diventare in realtà il progetto appunto della funivia a che punto siete? al progetto fin da quando siamo arrivati qui a Roma ha cominciato a prendere forma in realtà diciamo a valle anche di una serie di, di attività poste in essere anche dal comitato Casalotti Attualmente abbiamo in mano uno studio di fattibilità sul quale in realtà non voglio rilevarvi troppo perché ci sono tante notizie che poi saranno uh, divulgate da qui insomma, a, qualche, a qualche giorno, a, qualche, a un paio di settimane. Un avanti abbiamo tanti dati eh, interessanti eh, riguardanti sia lo sviluppo oh, della, del percorso di questa, questa funiglia ma sia anche eh, il riscontro che, eh, che questo progetto oh, sta trovando nei confronti dei cittadini che abitano eh, la zona. Pensiamo che sia un modo, quindi, di, di, di nuovo modo di trasporto per una città come Roma che potrà portare molti molti tipi di vantaggio. Innanzitutto questa sarà un'opera che sarà, potrà essere realizzata in tempi molto più brevi rispetto a quello che era stato immaginato in passato, quindi al prolungamento della linea metropolitana eh, da Battistini a Torre Vecchia. È un'opera che è anche, mh, come dire, è più sostenibile sul profilo ambientale anche, perché eh, sappiamo anche che, che i risparmi in termini di impatto ambientale rispetto anche eh, ai bus di superficie, ma anche alla, alle linee metropolitane, sono molti e eh, importanti, quindi fluidificherà eh, il traffico in una zona della città che è particolarmente tipica e, e su un bacino, su un, su un tratto che è anche particolarmente abitato. Quindi insomma eh, come dire opera più sostenibile economicamente, anche più sostenibile rispetto alla metropolitana e anche più facile da realizzare. In termini di tempistica, quindi siamo confidenti che sarà un progetto che porteremo a termine e che porterà sicuramente dei vantaggi importanti per, per tutto quel quadrante della città. Allora Assessore, poi invece per quanto riguarda, ne abbiamo parlato sempre qui su Radio Roma Capitale, ehm, la figura di questi controllori, dei, due, dei, mm -hmm. dei 250 controllori che proprio qui appunto su queste frequenze l'aveva, mi ricordo anticipò di questo, insomma, di questo ritorno, di questa figura, mm -hmm. eh, cosa sta accadendo? c'è questa ricerca, ci sarà un, una selezione, insomma come avverrà e quando avverrà, insomma in quali, in quali tempi. Allora vorrei innanzitutto fare un passo indietro. Uh, Atac ha già il lavoro sul discorso anti-evasione e quindi sull'incremento delle ore lavorate dai, dai verificatori già da ottobre-novembre quando quindi avevamo annunciato che l'azienda stava mettendo in campo delle misure specifiche per recuperare eh, ricavi dall'evasione. Sappiamo infatti che l'evasione per estare è quindi un problema eh, molto importante. Sappiamo che tanti eh, romani non pagano il biglietto e, e sappiamo anche che questo è un qualcosa che danneggia profondamente sia eh, gli altri italiani ma sia anche l'azienda, per cui questo percorso è già stato avviato e il numero dei verificatori su strada in termini di ore lavorate è già cresciuto da ottobre ad oggi, tanto che anche diciamo abbiamo visto che esiste una correlazione positiva tra l'altro dagli incrementi di ricavi da bigliettazione avuti nell'ultimo trimestre 2016 e le attività svolte quindi su, su strada dai verificatori. Quindi eh, siamo convinti che l'incremento anche del numero dei verificatori sia importante, quindi questo passaggio che sta con l'interna per reclutare 250 mai verificatori sia un passo fondamentale per dare un segnale importante. ATAC può, e quindi il del trasporto pubblico locale di Roma. Poi deve ripartire anche attraverso il contributo dei cittadini, quindi chi non fa le ammendette deve essere punto, Questo deve essere, eh, come dire, un qualcosa da, dal quale non possiamo proprio prescindere. E, e l'incremento dei verificatori, ripeto, è il primo passaggio fondamentale per, eh, per contrastare quindi l'evasione. Poi ci sono anche ehm, su da, sul campo diverse altre iniziative che riguarderanno anche nell'arco del 2017 l'introduzione anche del doppio tornello, quindi anche in uscita sulla metro C. Questa è una misura sulla quale l'azienda sta lavorando e sulla quale avremo quindi delle, dei risultati eh, già entro questo anno. Quindi la, la figura dei controllori, dei verificatori, più propri, propriamente detta, è una figura che sì. non riguarderà solo ATAC ma anche le metropolitane, anche all'interno del, delle metropolitane? Beh, le metropolitane sono sempre gestite da APAC, quindi parliamo sempre di APAC, il controllo quindi di chi paga il biglietto, sia okay. perché la gestione del servizio sia superficie che metropolitane di APAC, quindi fa parte dello stesso pacchetto, quindi allora, riguardano te... sia misure su superficie come ritegatore, sia anche il rafforzamento di misure di controllo automatico come può essere, possono essere ritornare in uscita anche nelle metropolitane e in particolar modo sulla, sulla metro C per, per, per questo anno. Allora, Assessore Meleo, anche invece abbiamo letto nei vari punti del, diciamo, del, mh, positivi dell'elenco comunque delle azioni svolte anche dal, dalla Giunta di Virginia Radia. Sono solo una parte, quindi. Eh. Eh, sì, <ride> abbiamo, insomma, abbiamo un po' studiato, l'abbiamo un po' letta e tra queste c'è anche un punto in cui si dice che per il piano trasporti sono sta saranno stanziati questi 430 milioni di euro in tre anni. E, e, insomma, se ce ne parla lei, dato che appunto... Il piano trasporti che la riguarda più, più da vicino, insomma, che riguarda le sue competenze. Eh sì, lì in bilancio diciamo che la, la parte dedicata ai trasporti è stata importante perché siamo perfettamente consapevoli che la mobilità a Roma va eh, migliorata, è una cosa che la città ci ha chiesto da quando siamo arrivati e sul quale ci siamo impegnati subito sia eh, prima dell'approvazione del bilancio a maggior ragione adesso. Le misure sono tante, eh, alcuni stanziamenti riguardano la realizzazione della linea metropolitana C, quindi eh, per la prosecuzione dei lavori, eh, come abbiamo detto, per la parte contrattualizzata, fino a fuori e poi abbiamo anche interventi di manutenzione straordinaria per quanto riguarda la, le linee metropolitane, pensiamo alla linea B, in cui eh, si è previsto nel 3 anni gli interventi sul sistema di elettrico del deposito Magliana, un deposito che ha necessità di essere mantenuto e che quindi con questi interventi potrà migliorare considerevolmente tutte le sue prestazioni ci sono anche degli stanziamenti per quanto riguardano i corridoi della mobilità quindi parliamo del corridoio eurfermi ehm, Eur torpagnotta e quello Eur-Tor De Cenci in particolar modo siamo confidenti che questo primo corridoio quello che connette eh, Eur con eh, Torpagnotta possa eh, almeno nel giro di un anno essere Esatto e quindi eh, vedere la, la piena realizzazione. Troviamo poi altri interventi che riguardano invece la, mobilità, eh, la fluidificazione della mobilità dolce. Eh, ci tengo a precisare che i fondi stanziati per la realizzazione della eh, corsia preferenziale eh, marconi e Portuense e una serie anche di, di fondi dedicati alla realizzazione e alla protezione di, di, delle, delle preferenziali esistenti. Siamo infatti convinti che per, per migliorare il trasporto pubblico locale sia importante sia fluidificare il traffico quindi questo crea dei vantaggi a tutta la città, inclusi anche ai cittadini, anche in termini di tempo risparmiato, eh, di... Eh migliore qualità dell'ambiente. E dall'altro siamo convinti che sia anche il modo per offrire un servizio pubblico migliore, di trasporto pubblico migliore. Infatti con le cose preferenziali gli autobus potranno andare più velocemente a destinazione, e quindi questo significa vantaggi per la città, ma vantaggi anche per, per l'azienda che può svolgere al meglio il proprio eh, servizio. E, oltre a questo eh, nel bilancio troviamo anche... Diversi interventi riguardanti anche le, la ciclabilità, abbiamo la, la pista ciclabile la bike lane, più cioè precisamente di Chia Toscolana, troviamo anche le risorse eh, per il grab, le risorse anche per tutta una serie di piste ciclabili eh, legate ai fondi, ai fondi PON. Eh, troviamo poi anche altre risorse per la manutenzione straordinaria delle metro, in particolar modo per quanto riguarda eh, i certificati anche in centro, questo per ottemperare anche alla, alla normativa. Però eh, c'è da aggiungere che oltre eh, ai fondi di bilancio il lavoro che eh, come assessorato stiamo facendo è di cercare anche di recuperare quelle risorse che nel tempo non sono state utilizzate. Stiamo andando a aprire cioè, ogni cassetto per vedere se ci sono fondi a disposizione e in effetti eh, ne abbiamo trovati, eh, vi parlo in particolar modo di circa eh, 400 eh, mila euro.